E direi che questa settimana non ho molte novità da raccontare, nel senso che il grosso delle novità ve ho scritto via mail eh, per quanto riguarda um, le modalità d'esame, le abbiamo scritte, rilette, rilette sei volte, speriamo che siano chiare, speriamo che siano soddisfacenti. Eh, quindi non ho, non ho ricevuto delle, delle segnalazioni particolari in merito appunto alle modalità di esame che avevamo descritto, le avevamo già raccontate a voce prima, quindi non erano novità, però abbiamo provato a mettere i puntini sulle i eh, relativamente proprio a, a, alle modalità operative. Eh, dovremo eh, essenzialmente nei prossimi eh, laboratori, eh, quindi gli ultimi due laboratori come ho indicato nel 3, giugno e il 10 giugno fare un'esperienza di simulazione dell'esame usando anche proprio gli strumenti come GitHub Classroom per prendere il progetto e consegnarlo e tra l'altro il GitHub Classroom permetterà anche di associare il vostro utente GitHub al, al vostro nome e matricola come studente e quindi è opportuno farlo eh, prima dell'esame, così abbiamo un passo in meno da fare durante l'esame, quindi il fatto di provarlo prima ci permette anche di avere già l'account GitHub pronto per poter partecipare, eh, senza dover fare delle associazioni a, a, a mano tra il nome, il nome dello studente e il nome dell'account GitHub, che potrebbero essere su grandi numeri eh, un pochino diciamo così, confusi o complessi da fare. Um però questo, come dicevo, lo, lo vediamo nel, con calma nelle ultime due esercitazioni. Eh, L'orario sarà un po' diverso, quindi anziché fare 8.30, 11 11.30, 11.30, 14.30, facciamo un turno unico, cerchiamo di andare in parallelo ehm, e, eh, e faremo dalle 9.30 alle 11.30, due ore. 9.30 magari partendo un po' prima per, per prepararci e poi avere due ore di, di esame nette eh, nel quale provare gli strumenti. E probabilmente saremo più persone che non... Cioè faremo un turno solo di laboratorio, mentre all'esame faremo più turni ovviamente per potervi diciamo supportare oppure sorvegliare a vostro piacere meglio e, mentre invece in laboratorio se anche ci fossero più di 25 persone, ce ne fossero 30-40 insieme, tanto non dobbiamo necessariamente fare sorveglianza puntuale, ma più che altro diciamo così, testare lo strumento e i vari meccanismi e... Altre novità non le ho, abbiamo iniziato appunto l'argomento nuovo che è quello delle, delle simulazioni, ci porterà avanti per i prossimi due laboratori, adesso essenzialmente avremo solo più di teorie, non c'è più nulla, abbiamo finito, eh, faremo ancora qualche esercizio mirato sulle simulazioni e poi i temi d'esame. Se guardate sul sito del corso, io ho già preparato il calendario del corso fino alla fine, quindi abbiamo già tutte, tutti gli appuntamenti vari. Eh, no, un, un appuntamento ecco, che, eh, che salterà sarà il 2 giugno, quindi la nostra chat normale, cioè, per, cioè, periodica del, del, del martedì mattina, eh, tra due settimane cadrà il 2 giugno e quindi essendo un giorno di festa eh, mi sembra giusto che eh, tutti noi prendiamo un pochino di fiato in quel giorno e quindi non, non prevedo di fare diciamo così, la chat eh, settimanale ma anche perché il giorno dopo ci sarà la simulazione d'esame quindi ci potremo vedere lì, ci potremo concentrare su quello eh, quindi bah, vi arriverà comunque poi un avviso perché stiamo parlando tra 15 giorni però cominciando a compilare il, la, il calendario mi sono accorto di questa, di questa data particolare Ehm come dicevo, a questo punto non ho altri dettagli da, da, da raccontarvi e quindi sono aperto per le vostre domande, richieste, curiosità o altro. Allora, per cominciare a rispondere facciamo la solita condivisione di schermo. Così. Allora, la prima domanda è relativa al laboratorio 10 di domani. Uh, in cui si chiede devo generare 2020 arrivo gruppi clienti con un intervallo di tempo tra, casuale completo tra 1 e 10 minuti. No? In questo caso l'orario risoluzione sarebbe trascurabile perché il se del bar lavorerebbe per giorni e giorni senza fermarsi. La risposta 2020 su più giorni fissando un'ora di apertura e un'ora di chiusura. Ehm... Um, No, noi possiamo, allora ovviamente il testo di nuovo qua non è, non è, non è, vinco, non è preciso su questo punto di vista, ehm, però non è pensabile che quando arriva, eh, che ne so, un cliente alle 7, meno 10, orario di chiusura, non ci sono tavolini, eh, tu dici fermati lì e aspetta fino a domani mattina alle 8 quando riapriamo non posso congelare un utente quindi in quel caso conviene fissare, conviene fissare un orario di... allora si possono fare due modi eh, il primo modo è diciamo così lavorare in astratto immaginando semplicemente un tempo infinito quindi a un certo punto ci sarà qualcuno che arriva al minuto Uh, quindi 8.736 84, eh, Questo ho scritto e non, non ci interessa se questo misurto in realtà corrisponde a, a, a 12 ore e, o, e, e più no? in un certo senso e, lo, lo simuliamo così come se fosse un numero quindi in questo caso non siamo neanche obbligati a lavorare con dei, con dei time reali e quindi simuliamo questo bar come se non ci fosse, appunto, come se lavorasse 24 su 24 e ci interessa solamente il tempo d'arrivo rispetto al tempo zero che sarebbe l'inizio della simulazione. Oppure l'altra possibilità è lavorare con un orario che, ne so, ad esempio, dalle 6 alle 24, non so. E quindi la conseguenza è che ci saranno eventi eh, di arrivo che non, non vengono considerati, vengono buttati via. In questo caso, che cosa, cosa faccio? Considerati, non è sussidiato, considerati. In questo caso, cosa faccio? Quando eh, estraggo un evento che ha eh, il tempo, l'event.time, maggiore dell'ora di chiusura chiudo la simulazione. Chiudo la simulazione ehm, Ovviamente nella coda avrò ancora tanti eventi che sono in attesa di elaborazione, però è finito il tempo, il bar è chiuso, quindi al limite potrò segnalare quanti utenti ci sono ancora nella coda che non sono ancora stati soddisfatti, volendo. Eh, altrimenti semplicemente io ho simulato quell'arco temporale e fine, questi eventi qua sono, sono, sono, sono avvenuti in quell'arco temporale. Eh, ci son in questo esercizio potete prendere entrambe, entrambe le scelte proprio perché il testo non è, non è chiaro né, né in un senso né nell'altro no? diciamo che forse è un po' esagerato questo 2000 e soprattutto con un tempo di arrivo tra 1 10 minuti anche se è vero che 2000 minuti non sono, forse arrivassero tutti all'arco di un minuto scusatemi, era un camera scemo, calcolatrice se io faccio 2000 minuti diviso 60 no, sono comunque 33 ore no? è com comunque è esagerato questo, questo numero quindi in non ce la farò scegliete voi come, come preferite lavorare dato il ciclo di simulazione vero e proprio non cambia un granché così potete anche scegliere ecco l'altra scelta di progetto è se genero tutti i 2020 all'inizio prima del run quindi ho un ciclo che ne genero il 2000 ogni volta che ne ho generato uno sommo un certo tempo e genero quello successivo eccetera eccetera l'importante appunto è che il tempo tra uno e l'altro sia ogni volta calcolato casualmente oppure genero, un solo, genero solamente il primo cliente ed ogni volta che estraggo un cliente cioè il cliente in gruppo intendo Uh, genero quello successivo quindi in qualche modo ho un evento che si genera da solo con, con, un ritardo, con un ritardo casuale e qui in questo caso la generazione la farò dentro la process event cioè quando eh, gestisco un evento e l'evento è del tipo è arrivato un gruppo, prima di chiedermi se il gruppo ci sta, non ci sta, eccetera vuol dire che ho estratto quello e schedulo il prossimo che avverrà in un intervallo tra 1 e 10 minuti nel futuro tanto non, non, non ho problemi non, non sono obbligato ad avere tutti gli eventi noti all'inizio no. l'importante è che io ogni determinato istante di tempo sappia eh, il, diciamo, il futuro può cambiare possiamo aggiungere eventi nel futuro in qualunque momento l'importante è che non ci siamo persi qualche evento nel passato che avremmo dovuto trattare prima allora questo non lo posso recuperare però eh, per evitare di caricare la, la coda degli eventi per caricare tutti all'inizio tu puoi avere una sorta di meccanismo in cui dice va bene appena arriva un, un cliente eh, simulo l'intervallo simulo di tempo dopo il quale arriverà il prossimo e quindi nella coda avrò praticamente un solo, un solo cliente per volta non ne ho 2000 ne ho sempre solo uno lo tolgo e ne metto uno nuovo lo tolgo e ne metto uno nuovo e così via poi ovviamente in quella coda potranno andare a finire anche gli altri eventi il tavolo liberato, il bancone liberato, eccetera, eccetera. No? Ma questi sono gli altri eventi che hanno a che vedere con i clienti che erano entrati prima. Ma il ciclo di generazione dei, degli eventi lo posso fare tutto all'inizio oppure mano a mano, come preferisco. Allora, poi, altra domanda di Matteo. Ah, no, c'era un'altra prima. Scusatemi, che non ho visto perché la chat mi è scrollata via. Allora, partiamo prima quella di eh, Gaia. Per definire le caratteristiche di un evento, invece di usare l'attributo a type nella classe event, possiamo definire due classi figlie di event? Eh, sì, certo, si può fare. Spesso è un, lavoro, un lavorone inutile diciamo così rispetto certo, puoi, tu puoi sicuramente fare così nel senso che io ho una classe event che contiene un attributo time quello devo averlo, comune nella super classe e poi posso avere appunto eh, event gruppo arrivato che estende event poi posso avere event eh, che ne so, tavolo liberato che estende l'evento e così via. E ciascuno potrà avere i suoi attributi in più. Però si può fare. Poi cosa succede? Che nel, nella, nel, nel ciclo di, di simulazione dovrò fare uno switch, non, non potrò più fare lo switch, come avevo fatto prima. Uh, event.getType e a seconda del tipo mi, mi dava vari casi perché non ce l'ho più questo attributo quindi dovrò fare una serie di controlli del tipo if event instance of, uh, the, of the event gruppo arrivato allora faccio certe cose faccio certe cose se non ne faccio altre. Quindi dovrò controllare l'oggetto evento di quale tipo ho, di quale, a quale classe appartiene. L'altra cosa, è, facciamo attenzione a quali sono gli attributi, perché se io devo mettere in questo evento un attributo che è insomma, il numero del gruppo oppure il numero di persone del gruppo e questo stesso attributo ce l'ho anche qui, beh, allora alla fine questi attributi conviene spostarli nella classe madre. Quindi se, questi, se effettivamente ho attributi molto diversi, eh, vale la pena di fare sottoclassi, anche se appunto sono un pochino più difficili da gestire eh, a, a livello di, di codice e se invece vedo che questi attributi sono quasi sempre gli stessi allora li sposto tendo a spostarli nella classe madre e, e quindi le sottoclassi cominciano a essere un po' meno utili, però sicuramente si può fare assolutamente eh, dipende un po' se questa, molte, cioè questa varietà di, di, di, di eventi la, la facciamo usando le classi usiamo un attributo di tipo. Dal punto di vista della coda prioritaria non c'è problema, l'importante è che ci sia l'attributo time e che ci sia appunto il comparatore definito sul time. Poi gli altri attributi non servono per la funzionalità della coda degli eventi, servono solamente per la simulazione e quindi ci gestiamo com come vogliamo. Ehm... Um. Allora, invece veniamo alla domanda di, di Matteo che mi chiedeva eh, il secondo punto implementa un algoritmo ricorsivo o una simulazione? Riguardo a quest'ultimo punto è molto difficile immaginare come da un grafo si possa implementare una simulazione dato che quest'ultima lavora con strutture più complicate. Allora, la, la, ovviamente dipende, no? eh, però il grafo a volte è la struttura dati su cui la simulazione eh, può lavorare. Eh, faccio un esempio antipatico ma che è di attualità. Immaginate un grafo dei contatti eh, diciamo così, per, per il tracciamento delle epidemie. Okay? Quindi avete i nodi che sono le persone, gli arco che, di, che dice chi è stato in contatto con chi, e quella è la struttura dati a grafo eh, che ti dice quali sono stati i contatti diciamo, in un certo intervallo di tempo. E poi la simulazione, puoi dire, simuliamo che Tizio fosse infetto. Allora, con certi criteri, quante persone sono, vengono infettate da tizio, quante a loro volta, dopo quanto tempo, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso abbiamo una simulazione che viaggia nel tempo, ovviamente, come sempre. La simulazione viaggiano nel tempo, ma per poter capire cosa fare al passo successivo, eh, devo consultare una struttura dati che è fatta a grafo. Eh, non ho solamente so, l'elenco dei tavoli o l'elenco delle auto da noleggiare, ma ho appunto un grafo che mi dice, dato un elemento, c'era cioè un esercizio eh, che pensavo di fare tra, tra quelli che faremo nei prossimi giorni, che eh, lavorando proprio sulla mappa de, degli stati, delle nazioni no? che, che, con cui avete lavorato col grafo la volta scorsa, eh, prova a simulare le migrazioni. Cioè immaginiamo che ci siano mille persone in uno stato e queste mille persone possono migrare negli stati adiacenti con certe probabilità, con certe... e come si distribuiscono. Quindi eh, molto spesso appunto il grafo non è, la è la struttura dati a cui la, il simulatore attinge per sapere che cosa simulare. Per, fa parte del modello in qualche modo del sistema che ti dice eh, per una determinazione quali sono le sue conseguenze dirette e poi la simulazione quindi prende dalle conseguenze dirette e a sua volta calcola le conseguenze delle conseguenze e così via andando avanti nel tempo. Quindi molto spesso appunto il grafo lo costruiamo e poi in simulazione andiamo semplicemente a interrogarlo per trovare quasi sempre i vicini di un certo, di un certo vertice perché i vertici saranno poi gli elementi che stiamo simulando. Allora, Paolo si lamenta che non sono abbastanza pignolo perché mi dice che le direttive per il lavoratore 10 sono piuttosto sintetiche, questo richiede una serie di nostre supposizioni. In fase di esame ci sono date direttive più specifiche oppure dovremo fare le nostre interpretazioni. Eh, allora, Nell'esame di solito cerchiamo di essere precisi eh, e quindi dare già indicazioni su che cosa deve succedere. Eh, ad esempio quel discorso dell'orario dell del bar in un esame non si sarebbe verificato nel senso che saremmo stati diciamo così, possibilmente più precisi così come vedete eh, nei temi di esame c'è sempre scritto il grafo deve essere orientato, non orientato, pesato, non pesato quindi diamo delle diciamo, indicazioni anche un pochino più precise per avere maggiore anche uniformità di svolgimento eh, inevitabilmente c'è qualcosa che rimane non definito perché altrimenti dovremmo scrivere il codice della soluzione per non avere, diciamo così, margini di interpretazione teniamo conto che ci sono una serie poi di scelte più o meno o di, diciamo, di ragionamenti più o meno standard no? ad esempio nel laboratorio di domani c'è il discorso della probabilità della soglia no? 0,9, 0,8 di probabilità allora questo la prima volta che uno lo vede è complicato no? da ragionare eh, ma poi è sempre la stessa cosa quindi come gestire le probabilità sono sempre nello stesso modo, quindi eh, quello che all'inizio può sembrare una cosa che richiede parecchio ragionamento, poi di nuovo diventa, tende a diventare abbastanza, abbastanza standard e ripetitivo. Ehm, è chiaro che la regola generale vale sempre, cioè ciò che a maggior ragione, adesso che saremo diciamo così, con l'esame a distanza, eh, ciò che non è scritto nel testo deve essere inteso come libera interpretazione. Perché magari una frase è ambigua, noi pensiamo di scriverla in modo esatto, salta fuori che per chi la legge significa una cosa leggermente diversa e chiaramente quando ce ne rendiamo conto eh, dobbiamo per forza accettare le vostre interpretazioni, ma è, è così, eh, cioè nella progettazione è così, le specifiche non sono mai esatte. Eh, e... In aula ci sarebbe il modo anche eventualmente di chiarire un dubbio, ma in questa modalità online lo escludo del tutto perché poi l'informazione non arriva a tutti, quindi eh, dobbiamo fidarci tutti del testo. Poi noi potremmo dare appunto dei chiarimenti individuali, ma, ma mh, poi no, non mi piace, non mi è mai piaciuto a metà del compito dire ah guardate che a questo punto si fa così, perché magari c'è poi qualcuno che ha iniziato a lavorare in un modo diverso e, e, e lì stai facendo perdere tempo, no? Quindi questo mi sembra sbagliato. Quindi si possono dare i individuali, ma non cambiare l'interpretazione del testo per tutti a esame iniziato. Cercheremo di essere attenti e come se, visto che diciamo, la domanda tua gira special, soprattutto verso l'esame, mettiamo degli esempi. No? Come abbiamo scritto, una cosa che negli anni scorsi non facevamo, nei, testi, nei temi di esame scorso non vedete, degli esempi di risultati calcolati dal sistema. Così sapete già che tipo, è molto più chiaro attraverso l'esempio anche capire che cosa sta chiedendo dalla spiegazione. Quindi fa fede alla spiegazione, ma l'esempio aiuta a capire. Attenzione, non guardate solo l'esempio, dimenticando di leggere la spiegazione, perché altrimenti rischiate di, di perdere dei pezzi importanti. Però cercheremo di essere più precisi possibili. Qualcun altro ha altri dubbi? Hanno pubblicato le date degli esami. No, vero? Perché prima hanno detto il 15... Poi hanno detto il 18, oggi è il 19, non ho ancora controllato, ma non vedo ancora nessuna data pubblicata. Questo perché c'è stata una richiesta molto forte di usare quegli strumenti come Virtual Live, Respondus, tutti questi vari strumenti del diavolo, eh, inteso come strumenti infernali proprio. e... Eh, quindi hanno fatto attenzione che non ci fossero appelli sovrapposti, troppi appelli sovrapposti che richiedevano di usare questi sistemi per evitare che andassero in crash, in palle. Quindi a quanto ho capito stanno, stanno spostando delle date. Quindi fate attenzione ai docenti, me compreso, che vi hanno comunicato delle date in anticipo eh, perché probabilmente alcuni, alcune di queste verranno riviste. Io non so ancora nulla sulle mie, non mi hanno ancora detto nulla. Spero di no perché io non uso quegli strumenti, però non è detto. Eh, quindi questo ritardo è dovuto al fatto che stanno cercando di spostare alcuni esami per evitare, per diciamo così, ridurre le probabilità che ci siano dei problemi di sistemistici proprio con Respondus, eh, con Virtual Live, eccetera, che hanno dei limiti massimi di capienza, di numero di persone. Quindi questo è il motivo per cui gli appelli che erano già praticamente pronti, eh, già nella settimana scorsa, alla fine li stanno spostando perché si sono accorti appunto che c'erano questi rischi. Diciamo così, derivanti da, dall'esperienza che c'è stata nella, eh, negli, negli esami di recupero che sono stati fatti le settimane scorse. Quindi dobbiamo avere ancora qualche giorno di pazienza, purtroppo. Avete esaurito così presto le domande? Se no, ovviamente non vi trattengo, cioè se non c'è l'esigenza. Allora, io a questo punto, se concordate, visto che diciamo così, non, non emergono nuove, nuove domande, potremmo, potremmo salutarci. In ogni caso, se qualcuno ha dei, dei dubbi in più, eh, domani sarò io a fare le 6 ore di laboratorio, quindi sapete dove trovarmi per tutta la mattina, dalle 8.30 alle 14.30. Ovviamente, per, come sempre, per qualunque cosa ci possiamo sentire online però magari appunto non, non, non vi blocco tutti qua davanti allo schermo se effettivamente non ci sono argomenti da discutere ma se state lavorando più sul codice magari lo, appunto, lo... i dubbi sulla simulazione, sul laboratorio 10 li possiamo vedere insieme domani nelle ore di laboratorio e noi ci risentiamo a questo punto martedì prossimo Ok, non essendoci nessuno, nessuna sollevazione popolare contraria, allora eh, prendiamo per buono questo piano, allora ci vediamo domani con chi ha voglia di fare un salto in laboratorio, ci vediamo martedì prossimo per la prossima chat e ci vedremo come al solito a fine settimana per le video lezioni che a questo punto come dicevamo sono, saranno sono esercizi sulle simulazioni per poi passare a esercizi di temi d'esame nella settimana prossima. Allora, grazie per essere venuti a trovarmi anche questa mattina e ci vediamo prossimamente. Grazie.